Sono tornato Sì anche questa settimana Sono tornato ma questa volta Giochiamo un gioco diverso Infatti non giochiamo Alle bill battle Che abbiamo già fatto Non giochiamo a murder mystery Che abbiamo già fatto Ma giochiamo a Ai tnt games Perché è una cosa che Mi sembra divertente Andiamo e giochiamo Allora che possiamo giocare Abbiamo il lui, che è... vabbè Perché non provi in faccia, lazza di puttanella? E... TNT Run, PvP Run, Bow Spliff, TNT Tag e Wizard E quello più bello che ho giocato fino ad adesso è TNT Tag, quindi giochiamo a questo Andiamo! Vai! Non mi entra Non, non gioca Ok, ecco qua, perfetto Madonna, che cos'è sto bordello? No, io ce l'ho la TNT. Vai, attacca lui, attacca lui, attacca lui. Vai, vai, vai, vai, vai. vai. Via, fuggi, fuggi, fuggi. No! Schifoso. Allora, ok. No! Dai! Che è sta roba? Fuggi, fuggi. Ok, perfetto. Allora, come questo qui. Addio, mi sta ancora seguendo. No! Fai schifo, sorta di mostro della natura. Vai. Eh. Oh no, fuggi, corri, corri. corri, ah! No, aiuto. Allora, corri, corri, corri, corri, corri. Colpisci, vai. Yes, no, di nuovo, ma basta. Durinaking, muori. Sì, esploso, godo. Muori male. Oddio, che sta succedendo! Via! Vai via! No! Schifo della natura, vai via! No! Tu devi esplodere! No, esplode tra 35 secondi! Aiuto! Allora, concentrazione. Il video è un po' venire che urlo in continuazione. Go no! Schifoso! Della natura! No, tra 20 secondi sì, sì, sì, vai, vai, vai, corri! Ah! No, dai! Allora, questo lo trovo ingiusto, estremamente, poi, perché... Ok, allora, 10 No, no, no, no, no, no, scordatevelo! Io non ci esplodo! No! No! No! Vabbè, eh, sono esploso, quindi... Prossima partita! Bene, allora, questa che mappa è? Una mappa, qui c'è il redstone Questo sembra un dirigibile Ma non vorrei dire niente Ok, allora, iniziamo Oddio, corri, corri, corri, corri Fuggi, fuggi, fuggi, via, via, via No, no, no, no, no Ok, allora, almeno non inizio da TNT E non, non esplodo proprio qui Allora, 42 secondi prima dell'esplosione Abbiamo tempo, dai, allora Vediamo un pochino Lì c'è il TNT Il signor TNT ah! Meno male che non mi hanno colpito Meno male Però secondo me mi stanno seguendo Fuggi Allora eh, Vorrei premere F5 Quando ri No No Non è attaccata Corri, corri, corri, corri, corri corri. Faccio il tempo Faccio il tempo Ok, ottimo, ottimo Allora Fuggiamo eh, 9 8 7 6 5 No, no, no Due, uno, no, no, no. <ride> L'ultimo, no. Peccato, peccato, peccato. Allora, eh, siamo esplosi di nuovo questa volta subito. Quindi, di nuovo prossima partita. Questa volta cercherò di non urlare. Quindi, tra pochi secondi comincia la prossima partita. Bene, ok. Ogni volta si sente un frastuono incredibile. Mi sa che devo abbassare il volume, ma lo farò dopo Ok, allora eh, Vediamo se ci possiamo nascondere questa volta No, oh, come ti permetti? Oh no, la TNT, cosa vuoi? Schifoso Vai via Ma chi ti vuole? No, mi ha buttato giù! Madò, che fortuna, no! Allora, lui, lui, lui, quello che mi ha buttato giù era, non mi ricordo boh. In ogni caso non mi interessa Perché devo fuggire Ok Allora lui mi sta seguendo ancora perché lo sento No Come è? Com è possibile questa cosa Tanto di prenda Ok GG no! no no no no no Godo godo godo godo Ok perfetto prima esplosione fatta Ok Tra l'altro qui sento No non me ne sono accorto! E niente! Sono esploso anche stavolta! Eh, yeah! Prossima partita di nuovo! Che bello! La, la scorsa volta abbiamo, non abbiamo urlato! Questa volta cerchiamo di fare benissimo! Quindi impegniamoci al meglio! Ok, iniziamo! Ok, corri, corri, corri, corri! Che fortuna! Ok, allora, carina questa mappa, sembra bella, molto spaziosa, quindi ci sarà abbastanza spazio per uh, correre liberamente E non sembrano necessari molti salti, quindi perfetto Allora, di qui c'è un tizio con la TNT, quindi fuggiamo dall'altro lato Ok, allora, eh, al centro non so chi ci sia, controlliamo al centro ci sono solo giocatori, ok. Ok, lì sento rumori molto sgradevoli, quindi... Fuggi, fuggi. No! Allora, no, no, no, no, no. Non lo farò all'inizio. Non morirò all'inizio, no, no. Sette, cinque... Non so contare. Due, uno. E niente. Allora, facciamo un'ultima partita, ma non la faremo qui, eh. La facciamo su un altro minigioco dell'ATNT. Andiamo. TNT Quest'ultimo minigioco la facciamo sulla TNT Run Perché è un gioco molto che mi piace Quindi andiamo Perfetto Ok tra quanto inizia? 15 secondi Ok è iniziato andiamo Allora eh, quanti. 5 double jump Ok non so perché mi ricordavo 3 ma va bene Allora Che ansia Oddio Ok allora eh il, la tattica che uso io è ruotare sempre intorno Ma non sempre funziona E niente Facciamo un'altra partita Giuro che questa è l'ultima partita che faccio Perché ovviamente non, non possiamo giocare all'infinito Perché altrimenti il video viene ai 40.000 minuti Allora, quindi corriamo di qua Oddio, c'è un blocco di spazio Allora, di qua, di qua, di qua No! Ok allora Aspetta ma se io rimango fermo No Peccato E poi cioè pure io sono un po' stupido Che Faccio queste cose così No sono caduto Allora questo qui è l'ultimo Quanti siamo rimasti? Siamo rimasti in 19 18 Ok ok ok Allora Dobbiamo stare tranquilli Perché questo è il segreto per riuscire a vincere Su questo mini no, oh, Aiuto Aiuto aiuto aiuto Ok. Che fortuna No no no no E eh, niente E eh, vabbè eh, Questa diciamo eh, Abbiamo finito Nonostante il mio corpo sia in trasparenza Abbiamo finito qui Adesso andiamo in lobby per fare l'intro Perché qua non si vede niente Ok, allora è andata male, molto male. Cioè, non abbiamo perso tutte. Oh mio Dio, quanti giocatori! Ok, perfetto. È, è andata malissimo, non si poteva andare peggio. Quindi, direi che possiamo chiudere qui. Quindi, detto questo, ciao!